Saluton carai, hodiau estas latago quindeknau, della trode solige in Amsterdamo, kai mi volas con kun vi, mallongan penson, pri la facto che ciam ni ne con partigas, sperto in pro e Char car nishangis nian vivlocon, nishangis nian ciutagan lingvon pro laboro, pro multa Homo Homoi chiui vi memoras vin en la antaua situazio ne facile comprenas calc foie, che vi profunde Shangijas ciutage, Char via ciutaga vivo estas astute nova. Cai mi pensas che, valoras la penon non memorigi al ili, clopodi, clarigi al ili, che la situazio profunde shangigis, che montri, iom da exemploi, devia ciutaga vivo, por compranigi la situazion al ili. Sed ancao, sam tempe oni devas, antao vidi che cetio clopodo po vas, mal successi, sed ien la vivo. Ni ciam successas. Do, restu kuni, cum kun meditu kuni. Dancon. Mine Saluton, cai bonvenon all'Ianova, Zamenhof ha medito. O Dio, mi è l'originale Vercaro. caro. Cai mi Clarigon de Zamenhof pri la rilato, interlica e la firmo hachet, che io sia tempo estis grande scandalo. Cai mi legos El il pagio ducent, 1. Vistia Strebone che la racconto e pri la venditezzo de esperanto la hashet estas mannobla mensogo Vistia Strebone che pri la esperanto ciu el vi havas tute kai plene tio in sama in raito in, in havas mi au la firmo hashet Vicona Strebone la Misteran contracton, charmi neniam, faris elgi ian secreton. Pretio contracto mi povus racconti alvi, che kain cain interessain afferoin, semivolus imiti la agadon, deniai contra uloi, cain nur protio, che partenas ne, alnia partio. Non mi non ripeto salvitionna cion ciui scias tio estas. La tute terrura, mistera cae crima contracto consista sole cae exclusive nur entio che mia in persona personain libroin, negasetain articoloin au ion similan, sed exclusive nur libroin mi promesis pubblicigi ciam per la firmo Hachet. Cetiu, il tiro Shaina Salmi 3 interessa. Char Zamenhof ricevis un attacco contro la persona Zamenhof, la homo. Attacco pri malgiusta, malbona, morala conduto. Cai chi li faris? di Clarigis, cioè, poste, li diris, chi li ne faris, li ne malaltigis, il attaccanto chi, chi, la nivello della attacante e chiui, chiui la contraoulo e facte, eh, li diris, chiui volas nigrigi personon, o oh, ne può esplodire nigrigi personon set. Vi comprenas la afferona. Kai, mi pensas che ti conduto estas tre buona. Ciarca il foyo caso che ni ricevas mal bella in attacco, sed chiuni povas fari estas giuste ...clarigi... kai, asserti che Homo condutis mal bone... contro uni, sed ni ne faros ne condutus ne condutus same Por respecto rispetto de nimem e kaide nei principoi ka cioè, etio mi pensa se sa stre grava en citu mondo ancora o grava do Duncan provia atento gis morgao ka echiam antawen senfine